Lunedì alle ore 21 un nuovo appuntamento per quanto riguarda le dirette settimanali in cui parleremo di ufologia. Lo faremo con un ospite straordinario, con Giorgio Di Salvo, e parleremo di ufologia e geometria sacra. Due tematiche che apparentemente non hanno nulla a che vedere, ma che vi posso garantire hanno una grande, grande, grande correlazione. Lunedì ore 21 sul canale YouTube Vincenzo D'Amato Ipnosi. Non mancare!